Grazie Presidente, eh, devo dire che intervengo la seconda volta sullo stesso argomento mh, perché pensavo di essere stato abbastanza chiaro, mi pare di capire dall'intervento della consigliera Baglio che forse no, no, non è così. Allora diciamo in, innanzitutto una cosa, se la consigliera Baglio ha visto le convocazioni delle commissioni eh, dovrebbe sapere che c'è una congiunta eh, bilancio ambiente eh, programmata per il 7 di dicembre proprio su questo argomento eh, bilancio industriale e eh, scusate il bilancio e il piano industriale di, di ama per cui molto presto ci saranno delle novità eh, su questo argomento che potranno essere esplicitate nell'organo che è normale nel quale vengano esplicitate che è la, la commissione allora noi non è che eh, nascondiamo le difficoltà di, nella gestione di ama però c'è da dire una cosa che ehm, lo devo ripetere più volte perché ehm, a quanto pare non, il concetto non passa. Eh, il problema delle, dei 18 milioni dei servizi cimiteriali è stato l'apertura di un vaso di Pandora e, e ha, ha, creato, ha fatto vedere che sotto c'erano tutta una serie di problemi nei bilanci di Ama enormi sui quali sta indagando la magistratura sui quali ci stiamo facendo carico eh, di, di risolvere oggettivamente ci stiamo mettendo un tempo eh, ampio ma perché proprio i, i, i problemi sono complessi da dover, da dover gestire eh, non vedo da dove la consigliera Baglio possa eh, poter dire che questa amministrazione sta facendo fallire ATAC una cosa veramente fuori misura quella che viene detta perché c'è stata lasciata una Società partecipata con 1 miliardo e 300 milioni di debiti, praticamente fallita, fallita eh, detta poi anche da chi eh, ha una certa responsabilità sui bilanci del passato, soprattutto per quanto riguarda anche sulla gestione commissariale, insomma, la, la dice anche un po', un po lunga. Invece questa amministrazione con coraggio ha intrapreso la strada del concordato preventivo in continuità. Tutti ci dicevano che quella era una strada non percorribile, che noi gliela avremmo mai fatta. e Invece ha avuto il voto positivo del, dei soci, ha avuto il parere positivo del Tribunale. È ovvio che, noi, pensate che il, il, noi abbiamo portato i libri in Tribunale per la procedura fallimentare, di risanamento, ma fallimentare, a settembre del 2017 fino a gennaio 2019 sostanzialmente Atac è stata messa sotto un controllo di un magistrato e non si poteva acquistare una, una vite dentro Atac se non, non veniva autorizzata da un magistrato. Dopo che è stato approvato il concordato preventivo in continuità, da allora è stato possibile rilanciare, innanzitutto è stato presentato un piano di risanamento della società, come ho detto, votato positivamente dalle dai da creditori e valutato positivamente anche dal, dal tribunale e da lì è, sta, è partito l'acquisto degli autobus che sono arrivati i primi autobus nuovi, nuovi, prima ne sono arrivati 150 che lo dovrebbe sapere la consigliera eh, Baglio venivano da, proprio dall'amministrazione eh, precedente ma era un bando complicatissimo che alla fine abbiamo dovuto anche lì lavorare per cercare di risolvere tutti i problemi di quel bando e sono stati messi in strada 150 eh, autobus e dopodiché a quel punto con il concordato preventivo in continuità è stato possibile acquistare gli autobus, i primi autobus nuovi sono iniziati a circolare praticamente a novembre 2019 casualmente purtroppo c'è stato questo problema della pandemia mondiale che è scoppiata sostanzialmente l'8 marzo del 2020 e noi abbiamo avuto un problema molto serio di mancata bigliettazione c'è stato un abbattimento della, delle entrate da bigliettazione del 92% è ovvio che le difficoltà ci sono, ma questa amministrazione su Atac ha fatto un lavoro straordinario straordinario mantenendo pubblica una società e salvando dal disastro del passato forse meno bene abbiamo lavorato su Ama, ma adesso probabilmente ci saranno delle novità e si sta cercando di dare quell'accelerazione sui bilanci di Ama per risolvere i problemi di questa società oggettivamente ci sono dei problemi con Ama che sono riscontrabili è, è, è, è, è vero cioè non è che ci si vuole nascondere dietro un filo d'erba a dire che non esistono i problemi ci mancherebbe altro perché i problemi ci sono e sono enormi ma noi abbiamo sempre detto che la pulizia parte dai conti perché se quando hai fatto pulizia dei conti allora parte il risanamento purtroppo con Ama ci abbiamo messo un po' di tempo in più però io vedo che ci stiamo indirizzando sulla strada giusta e per cui è possibile che arriveremo finalmente ad approvare i bilanci di AMA che erano non, a, non erano approvabili per le difficoltà che abbiamo lungamente parlato. Abbiamo fatto, lo ridico nel piano economico e finanziario, questo investimento su AMA spostando dei crediti inesigibili a moneta sonante che verrà restituita in quattro anni, ma comunque moneta sonante, per cui si sta cercando di, di, di mettere in campo tutte le azioni possibili e immaginabili per cercare di risolvere una situazione che è oggettivamente difficile e ad oggi ha manifestato tutte le sue criticità. Per cui presto ci sarà questa commissione e a questo punto io consegno all'Aula il voto di astensione a questo ordine del giorno da parte del gruppo di maggioranza del Movimento 5 Stelle. Grazie. Grazie a lei consigliere.